2020 e 2021 sono successe tantissime cose e per quello che abbiamo potuto osservare una di queste cose che sono successe è che tante persone si sono fermate a riflettere se la vita che stavano vivendo fosse proprio la vita che volevano vivere. Eh, tante persone ci hanno contattato eh, chiedendoci come poter modificare la propria vita, come poter cambiare e sicuramente il fatto di rimanere chiusi tanto tempo in casa, sicuramente il fatto di mh, lo smart working, l'home working, che, che ha eh, sottratto una parte di relazioni umane legate al mondo del lavoro, ha spinto le persone a riflettere, a riflettere eh, tanto eh, e chiedersi se il tipo di vita, se il tipo di lavoro, se il tipo di organizzazione familiare che avevano adottato in quel momento fosse veramente quello che eh, andava bene. O fosse veramente quello che andava ancora bene perché magari eh, quando l'hanno scelta era la scelta migliore ma non è detto che poi dopo le cose rimangono invariate nel corso degli anni quindi tante persone ci hanno chiesto come poter cambiare e tante persone hanno iniziato a guardare alle campagne alle aree interne a, agli spazi vuoti ai luoghi isolati remoti talvolta eh, come una possibile opzione ed è come una possibile opzione, ma un'opzione diversa da quella che hanno seguito tante persone che conosciamo e che tutti noi conosciamo nel passato. Quelli di che dice basta, mollo tutto, vado a fare il contadino, mollo tutto, prendo un, un fienile e faccio. Prendo un campo vado a coltivare la terra. O prendo un uliveto e faccio l'olio indipendentemente da quello che è dal tuo mistero di prima. No, quello che fanno e quello che cercano di fare queste persone che in questo periodo si stanno eh, avvicinando all'idea di andare in campagna è diverso, loro vorrebbero continuare a fare il proprio mestiere, loro vorrebbero continuare nella propria crescita professionale, soltanto eh, si chiedono perché questa cosa la devo fare dentro la città quando la posso fare fuori dalla città. Se l'home working, se ho prodotto per due anni eh, davanti a un computer eh, però Quarto giarro, quale sarebbe stata la differenza di produrre ugualmente però in mezzo alla campagna? Ecco, eh, quindi sono persone che vogliono continuare a fare quello che fanno in città soltanto in uno spazio più naturale, più bucolico, più verde, più aperto. E questo può non essere di problemi perché è ovvio che l'organizzazione è un'organizzazione tipo Noi semplicemente cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo letto questa esigenza, abbiamo letto questa, questo bisogno che tante persone hanno espresso abbiamo iniziato a ricercare, perché è quello che noi sappiamo fare meglio, fare i ricercatori, e abbiamo iniziato a ricercare delle modalità, dei modelli, delle, eh, degli strumenti che potessero aiutare le persone a eh, fare questo passaggio. E quindi abbiamo, siamo partiti dal nostro modello Multifarm e l'abbiamo un po' elaborato, modificato in maniera tale da venire incontro ai bisogni di questa nuova fascia di, di, di persone che vanno dalla città alla campagna. Ecco, siamo ancora in una fase di ricerca, chiaramente, però abbiamo già una serie di risultati molto interessanti e stiamo facendo partire una serie di progetti pilota, quindi ehm, siamo anche alla ricerca di persone che abbiano eh, la voglia, il desiderio di eh, provare a sperimentare questi, queste soluzioni che abbiamo identificato e che entro breve diventeranno parte di un eh, modello autonomo.